Possiamo simulare il lotto con una rete di petri, vediamo, qui sono quattro amici che giocano al lotto ogni settimana, tutti hanno 10 euro, allora giocano e uno vince il jackpot e adesso mettiamolo in autoplay, il gioco del lotto è fortemente non equo ecco. Ah, Francesco non ha più soldi.